soprattutto eh, il tempo e la sua disponibilità cioè quando effettivamente questo consiglio comunale potrà avere disponibilità di questa relazione e a questo proposito devo dire che noi abbiamo sentito nelle comunicazioni la, la, la nota della, del segretario generale abbiamo assistito a un carteggio molto intenso tra uffici e tra gli uffici e l'assessore che si rimpallavano in qualche modo eh, le responsabilità Ah, abbiamo seguito diligentemente le istruzioni che ci sono state fornite abbiamo fatto la richiesta all'assessore, al segretario generale al dirigente e, e non abbiamo avuto questa relazione con risposte insomma, evasive ora a noi ci sembra che al di là della questione tecnica ci sia anche una questione politica tant'è che ci risponde l'assessore se voglio non l'assessore personale quindi ci sembra che ci sia ehm, un punto Chiediamo una relazione e vogliamo capire a chi chiederla e in che termini il personale è tenuto a consegnarcela. Quindi noi vorremmo conoscere i tempi per il completamento e la disponibilità di questa relazione.